ci con un nuovo appuntamento dedicato al fatto di Marcotti, il nostro format settimanale con tutti gli scenari politici ed economici naturalmente con lui Giancarlo Marcotti, Finanza in chiaro. Giancarlo bentrovato, buongiorno. Buona giornata a te Emanuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori Allora guarda io come Giorgia Meloni sono piena di appunti qua davanti eh, perché non so se sono io che sto copiando lei o se lei che copia me perché io amo proprio carta, penna, posso mostrare perché dico questo? Perché è uno dei primi eh, temi che affronteremo è proprio quello che leggiamo in sovraimpressione, vediamo di cosa parleremo in questa puntata del fatto di Marcotti e voilà gli appunti di Giorgia, la Premier ha inaugurato questa rubrica social eh, alla maniera di Matteo risponde, ti ricordi la, la rubrica di Matteo Renzi quando aveva deciso di parlare direttamente agli italiani? Ecco, lei lo fa attraverso i suoi appunti e mostra proprio, poi vedremo anche le immagini, un quaderno proprio firmato Giorgia. Però vediamo di cosa parleremo oltre a questo, naturalmente non parleremo del suo quaderno, ma parleremo delle cose di cui ha parlato attraverso questa rubrica. Poi andremo a parlare di embargo e price cap, lira russa, cosa succederà? Perché oggi è la giornata dell'embargo al petrolio russo da parte dell'Europa che potrebbe essere davvero uno tsunami perché ricordiamo che eh, la Russia è responsabile del 10% della produzione globale di greggio quindi è inevitabile che potrebbero esserci delle eh, conseguenze. Poi il tetto al contante più alto e lo stop di obbligo al post in realtà rientra anche negli argomenti che eh, Giorgia Meloni ha trattato nella sua rubrica Manovra nel vivo questa settimana, aiutano l'economia questi provvedimenti? Giorgia Meloni dice di sì, lo voglio sapere anche da te. E poi l'euro ci prova, il dollaro ha perso il suo smalto, naturalmente lo mettiamo con un punto di domanda. Allora Giancarlo, partiamo proprio da, da questa rubrica che Giorgia Meloni ha deciso di Uh, di, di inaugurare secondo te è una buona idea o meglio cerchiamo di svelare poi quelli che sono gli appunti di Giorgia Melone attraverso le, i temi fondamentali della manovra è una buona idea quella di parlare attraverso i social cioè non, non che sia la prima però insomma lo fa in maniera molto diretta a questo punto ma non lo so, forse vuole copiare qualcun altro, non dico Renzi, eh, mi riferisco a me, io per esempio il fatto di Marcotti è un qualche ah, cosa. Ecco, vedi, io dicevo imita me con tutti i miei appunti, imita te, insomma imita tutti Giorgia Meloni. Esatto, esatto. No, allora io... Eh... Finanza in chiaro nasce come, come sito internet e eh, le, diciamo, i miei interventi, i miei articoli vengono raggruppati in una rubrica che eh, ho, ho chiamato le pillole di Marcotti, perché erano, diciamo, la, la, il termine pillola eh, mi, mi piaceva da un lato Indicava una cosa piccola, insomma, erano brevi articoli, non è che fossero articoli di fondo. E contemporaneamente la pillola è un qualche cosa che si prende per stare meglio, quindi eh, così avevo, gli avevo dato quel nome. Comunque, eh, sì, se vuole parlare direttamente con i cittadini lo può fare. Io penso che. Ehm, Faccia par eh, sarebbe meglio facesse parlare eh, il, il suo governo con i fatti mm. e appunto non con le parole eh, beh però, speriamo, però è speriamo, eh, no infatti esatto, speriamo che poi, perché servono entrambi no? ti spiego però ti faccio vedere anche che agisco e appunto ha parlato in questa sua rubrica sui social che ha inaugurato dei temi insomma, che abbiamo elencato poco fa, abbiamo anche il titolo proprio: il tetto al contante più alto e lo stop di obbligo al post aiutano l'economia. Io ho messo un punto di domanda, adesso lo vedremo anche in sovrimpressione, perché ti chiedo se sei d'accordo. Perché eh, c'è molta polemica rispetto a queste decisioni del governo. Ehm, Giorgio Meloni dice il tetto al contante non esiste in tutti i paesi europei, quindi, se, uno, se una persona vuole spendere il denaro, poi va a finire che esce dall'Italia e lo spende altrove. Eh, può essere relativo, sì qualcuno magari lo fa, però insomma se sì, io devo comprare qualcosa qui non è che vado in Francia a comprarlo se non c'è il tetto al contante però lancio una piccola provocazione, magari tu non sei d'accordo e poi pagamenti digitali, commissioni basse, ne avevamo, avevamo già anticipato a fronte però di spese per i commercianti che devono pagare appunto scusami non commissioni basse, spese basse a fronte di commissioni che i commercianti devono pagare e che rischiano di essere più alte della, della spesa stessa allora partiamo da qui eh, Giorgio Merone però dice che invece aiutano l'economia queste decisioni, tu cosa ne pensi? Beh, uh, un po aiutano, nel senso che danno maggiore libertà di scelta, quindi qualche cosa possono aiutare. È sempre un aiuto limitato, non, non pensiamo che l'economia andrà meglio per decisioni di questo genere, cioè per sapere se il POS anziché 60 euro, come ha già detto appunto Giorgia Meloni, probabilmente scenderà quel, quel, quel tetto. Sì. Ma quella questione del Si sì, post... sta un po' rivedendo la cifra, insomma, però il concetto è alziamo il tetto del contante, ecco, questo un po' poi bisognerà ecco. capire qual è la cifra. Ecco, questa è, è la verità, perché quella del POS a me sembra veramente un, un non problema. Cioè, io non lo so voi, ma a me nessun nessuna commerciante mi ha rifiutato di essere pagato con un bancomat o con una carta di credito. Nessuno. Cioè, è vero che le piccole cifre preferisco così eh, saldarle in contanti, quindi non ho mai chiesto al, al commerciante di passare la carta di credito per un caffè, però anche quando ho speso cifre insomma, molto basse, 10-15 Euro, così se ho pagato con una carta nessuno mi ha detto nulla, quindi io veramente lì non… Diverso è, e hai ragione, qua entriamo nel, nel, nel vivo, la questione del tetto inteso come il massimo uh, spendibile in contanti. Allora, eh, quello sì, eh, cioè eh, quello può fare una certa differenza: nel senso, che eh, magari, come dicono in molti, mm. eh, ci sarà anche, sarà anche quello il, il modo per avere insomma o per far circolare un po' il nero, però anche questo io non è che voglia incentivare gli italiani a evadere le tasse, però dato che è letteralmente impossibile eh, eh, che, che si vada a un'evasione fiscale a zero, cioè che, che qualsiasi cosa sia tassata è letteralmente impossibile allora per non anche perché i controlli do... dovrebbero essere altri no? quando bisogna combattere l'evasione fiscale esatto, e qui mi eh... taccio ecco però eh, comunque sì si sì, prego Giancarlo e questa è la cosa che, che intendevo dire cioè quelle micro evasioni voglio dire non faranno mica eh, eh, diciamo ascolta, deragliare la eh, lo so esprimente. che non stai dicendo questo, l'hai specificato non è che stiamo dicendo che bisogna fare le microevasioni bisogna fare tutto legalmente, no, no, lo so che lo sai anche tu tu stai facendo giustamente un ragionamento per far capire dove vuoi arrivare però io lo dico a scanso di equivoci, nessuno qui sta dicendo che le microevasioni vanno bene, mai, ma perché? perché altrimenti ci tiriamo la zappa sui piedi da soli, perché poi da qualche parte quei soldi devono arrivare e appunto il costo dell'evasione fiscale è vero che il costo elevato è quello della grande evasione fiscale ma insomma se gocciolina dopo gocciolina aumenta il costo dell'evasione fiscale è enorme per, le, le, le, le, insomma, per, per lo Stato e quindi per noi quindi assolutamente. Prego Giancarlo lo so che lo sai anche tu, eh. lo specifico perché così rimane e nessuno può eh, dire ah ma state dicendo che bisogna evadere no, no, no. Ok, andiamo avanti. Allora, eh, chiariamo, eh, sì. ci sono del, lo sappiamo tutti, insomma, delle grandi evasioni e quelli fanno grandi danni, di conseguenza eh, indirizziamo anche l'attenzione verso queste cose, perché altrimenti sembra che sia solo il barista che, eh, che, fa, che, che evade, nella realtà il barista che evade per l'amor del cielo è, è fuori legge, ma quello che fa maggiori danni è quello che evade per centinaia di milioni di, di, di euro. Certo. Quindi questo è il, il ragionamento che, che, intendevo, che intendevo fare. Comunque, appunto, il, il, quel tetto, cioè, che da 2000 euro, appunto, viene innalzato, ehm, non penso che eh, sia una, uno strumento che, che farà rinascere la nostra economia, perché, ripeto, io personalmente non mi è mai successo, ma non, so neanche, non conosco neanche una persona che per esempio abbia pagato qualcosa tipo 1500-1600 euro in contanti cioè non, certo. non, non la conosco una persona del genere quindi voglio dire aumentiamolo pure, io, io lo aumenterei anzi eh, non metterei nessun tetto ma per una questione così eh, eh, non, non perché eh, sia giusto perché eh, da un certo punto di vista ecco io non posso partire con la presunzione che una persona stia uh, imbrogliando, cioè no, non posso pensare che una persona perché paga in contanti allora automaticamente sia un imbroglione, cioè ha avuto o, o, o ha fatto qualcosa in nero. Certo. A questo proposito, uh, scusami uh, Manuela, sì. fammi dire una cosa uh, così simpatica. Ma, sì, vai. Eh, Sai che eh, nel per, per il trattamento diciamo, dal, dallo Stato verso il cittadino, sai che eh, in Gran Bretagna non esiste la carta d'identità, ma il documento diciamo, è il passaporto, che mm -hmm. è una cosa importante ed è un qualche cosa che ti concede la regina, cioè ai sudditi della regina viene permesso di andare anche fuori dalla Gran Bretagna e attraverso cosa? Attraverso questo documento che è il passaporto per cui sul passaporto inglese c'è scritto her majesty cioè sua maestà la regina è lieta di eh, insomma darti Dare, questo, okay. eccetera così sul nostro passaporto la prima cosa che c'è scritto è se cerchi di falsificarlo <ride> Un... Eh, avrai... questo eh, significa no no è vero è, sì, è una battuta però insomma è... esatto, indica esatto. un po' ecco, la differenza culturale mettiamola così no? esatto. eh, allora, hai pene che vanno da un anno a sì, cinque anni i cioè, trasgressori diciamo che sì, c'è sempre sì. scritto un po' la, la parte dei trasgressori senti un amico anche lui ha voluto fare pe... cioè, no, in realtà lo, la, la mette come domanda però anche questa sembrerebbe quasi una battuta a Nexi non fa bene l'abbassamento del tetto al contanto eh, eh, beh, beh, no, ma appunto, eh, io, cioè quella questione che si vada verso pagamenti con, eh, con strumenti a, a, appunto uh, elettronici eh, E Quindi è, in questo è... caso fa male a Nexi se alzano il tetto il contante, insomma è il contrario perché lui dice l'abbassamento mm. fa bene a Nexi, sì, sì sì, ecco vai sì, no, ma, ma eh, nella realtà, cioè io penso che si andrà sempre di più, ma per una questione di comodità, però imporlo no. Ecco, quindi okay, si, si, si andrà naturalmente ad utilizzare sempre di più le carte. E, e direttamente, adesso lo sappiamo tutti tramite il telefonino. Quindi non dobbiamo neanche portarci la carta, ma basta il telefonino. Passiamo con il telefonino le piccole spese ed è più comodo. Non Ma certo, è questo. Assolutamente sì, non bisogna andare a prelevare, cioè un, ci sono passaggi in meno ovviamente tutto lì. Senti, eh, Giancarlo, ehm, andiamo a. Dimmi cosa succederà secondo te sul discorso dell'embargo e price cap? Perché l'ira russa comincia a farsi sentire e a parte l'ira, insomma, l'embargo europeo potrebbe essere. Una, insomma, un, un po' un boomerang perché sappiamo, l'ho detto prima che la Russia è responsabile del 10% della produzione globale di greggio quindi è impossibile mi verrebbe da dire che questo embargo non lascerà conseguenze, sei d'accordo? Eh, sono sono d'accordo perché qua veramente bisogna fare molta attenzione, i russi hanno già risposto, cioè hanno già detto più o meno che a loro interessa poco perché tanto eh, Cina, Brasile, India, eccetera, così eh, gli, gli acquisteranno tutto il petrolio che, eh, che loro intendono vendere e quindi eh, non lo so, io, io questa questione poi oltretutto... Questo fatto, cioè questo price cap, no? cioè, è, ha, ha diviso anche i paesi europei. Poi, dopo, si è trovata alla fine la quadra, ma voglio ancora una volta andare a Mi farebbe piacere sapere come si è arrivati a questo. Io penso che alla fine dei conti, sappiamo tutti per esempio che la Polonia era totalmente contraria, se alla fine ha accettato anche la Polonia, vuol dire che in cambio gli è stato dato qualche cos'altro. Quindi alla fine alla fin dei conti, eh, chi, eh, chi eh, diciamo batte più i piedi per terra, a poi a, a comunque eh, ottiene qualche cosa io penso che noi come italia e anche la germania è eh, chiaramente ma abbiamo molto più da perdere che non da guadagnare io penso che altri paesi che an anche loro sono dipendenti dal petrolio russo però per ar arrivare a questo accordo abbiano ottenuto invece qualche cos'altro in cambio, mm. cosa che invece a noi non è accaduta. Ok, e ne parliamo soprattutto oggi perché è entrato in vigore l'embargo eh, dell'Unione Europea alle importazioni proprio del petrolio via mare, di petrolio russo e in più anche il, um, il price cap appunto, la giornata proprio in cui sono scattate entrambe le cose. Ultima questione, l'euro ci prova così ho voluto... Um, che fa scrivere in sovrimpressione il dollaro ha perso il suo smalto. Allora, un euro che arriva: allora, sappiamo molto bene che dopo tantissimi anni l'euro era andato sotto la parità rispetto al dollaro. Si è parlato per tanto tempo di questa forza del dollaro, il super dollaro. Ora sembra essersi invertita la tendenza, ma è così secondo te? O è un rimbalzone dell'euro? Insomma, cosa ne pensi? Il dollaro non è più. Così potente addirittura era il bene rifugio praticamente tra le valute, no? il dollaro proprio per la sua forza. Eh, sì, comunque eh, più che eh, l'euro è la questione dollaro, cioè il dollaro è aumentato enormemente in mesi scorsi e adesso invece... Eh, Diciamo si è un po' ridimensionato, quindi è proprio il dollaro che si è ridimensionato più che l'euro che, che ci prova. L'euro a 1,05 certo è ben diverso rispetto allo 0,98 i minimi che aveva toccato, però all'1,05 se noi torniamo indietro di qualche mese eh, ci sembra anche eh, un... un una quotazione eh, della, della moneta unica sacrificata, invece ah, certo, oggi… ma certo, assolutamente sì, cioè, adesso sembra forte perché era sceso sotto la parità chiaramente, però eravamo 1,12, 12 cioè, ricordiamo insomma… Esatto, ricordo? esatto. Sì, sì. Sì. Io ritengo però questo fatto qua, cioè che l'euro possa stare sopra la parità va bene, ma ritornare a quell'1,20, l'1,30 io penso che non lo rivedremo più, mm. vedremo un euro tra tra l'1,5 e l'1,15 a mio modo di vedere perché quella può essere la, la quotazione giusta ovviamente dipende molto dai tassi di interesse cioè dal differenziale dei tassi di interesse tra l'euro e il dollaro eh, eh, perché eh, cioè questa, questo rimbalzo chiamiamolo così dell'euro è derivato dal fatto che per prima il, la Federal Reserve ha detto che avrebbe frenato uh, sul, sugli aumenti eh, ecco, dei, dei tassi cosa ti aspetti? settimana prossima sarà la settimana proprio clou nel senso peraltro anche l'ultima un po' più importante del 2022 nel senso che avremo mercoledì la Fed, giovedì la Banca Centrale Europea cosa ti aspetti? Perché poi ripeto sarà la settimana decisiva con cui si chiuderà quest'anno. Ma io mi attendo ancora un, un rialzo e, e lo hanno anche annunciato, quindi nessun, nessuna sorpresa sul fatto che ci sarà un rialzo. Però, però lo, lo abbiamo già sentito che coloro che sono per uh, raffreddare un po' questi, cioè ridurre questi, questi rialzi, eh, oramai sono, sono tante voci che vanno in questa direzione, per cui il, il mezzo punto lo vedo ancora, per quanto riguarda l'Europa un altro mezzo punto, però non dovrebbe andare oltre il 3% eh, li, i tassi in, in Europa e per quanto riguarda gli Stati Uniti dovrebbero rallentare prima, eh, quindi eh, stiamo a vedere, però. Eh, sembra che la direzione sia, sia verso, verso appunto decisioni di questo genere, cioè aumenti ma decisamente siamo, siamo agli sgoccioli, insomma non possiamo più aumentare troppo questi tassi di interesse eh no, è vero, è vero, è vero se non vogliamo appunto davvero rischiare di iniziare l'anno uh, non tanto in rallentamento ma proprio in recessione allora Giancarlo Marcotti grazie, naturalmente io ricordo ai nostri amici che ti possono trovare sempre su Finanza in Chiaro e poi naturalmente sul nostro sito Trend Online e sulle fonti di tv. Quindi insomma fai parte totalmente della nostra squadra oltre a ogni giorno rivolgerti ai tuoi follower con gli approfondimenti sulle notizie e che poi sono quelle che affrontiamo anche noi. Quindi ti ringrazio come sempre per la collaborazione e eh, ci sentiamo insomma come sempre sulle fonti tv. Buona giornata. Grazie mille Emanuela, come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori.